Ci potrebbe essere anche una, uno sviluppo di social tv in, in ottica customer care, piuttosto che chiarimento di alcune eh, dinamiche e di alcune scelte aziendali. Citavi prima il, il problema di, per esempio dell'inquinamento, di cui molte aziende vengono sì. eh, accusate. No? Io mi immagino, cioè, te la vedi un'azienda una compagnia petrolifera che fa una roba del genere?